Vediamo ora come funziona Anchor sul uh, cellulare. Si scarica innanzitutto l'applicazione Anchor Crea il tuo podcast. È un'applicazione messa a disposizione da Spotify. Potete scaricarla sia per Android, come in questo caso, sia per... Uh, Uh, iOS quindi fate apri e aprite l'applicazione apri una volta che l'avete installato apri e vi riporta quindi dentro al uh, sito di Anchor Dovete registrarvi, se l'avete già fatto farete accedi, da qui Io, eh, potete continuare con Google per, eh, per iscrivervi oppure eh, iscri eh, si può iscriversi con la propria mail. Io sono già iscritta e quindi vado in accedi, mi chiederà la mia mail. E la password oppure mi chiederà una volta che eh, ho fatto l'accesso di accedere attraverso Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. Io mi sono registrata con Facebook e quindi accedo. Come vedete, mh, mi manda il mio. Eh, episodio dal mio eh, ultimo episodio che è quello di benvenuto eh, nel modulo 3 e ah, poi mi dà la possibilità in, eh, di posso andare a vedere il mio eh, podcast e eh, quindi l'interfaccia dal tuo podcast a questo tasto in basso e um, potrei anche creare un trailer introduttivo lo farò adesso volevo farvi vedere le funzionalità base vedete che nel, anche da cellulare ho a disposizione tutti i uh, podcast che avevo uh, già uh, registrato Quindi uh, di seguito ho la possibilità con scopri Ecco, di uh, cercare uh, podcast e parole chiave. Per esempio, non lo so, potrei eh, scrivere gioco: e quindi la, potrei eh, vedere eh, prendiamo il primo tanto per vedere il gioco delle emozioni in gioco, e, mh, e potrei. Con la stellina, se mi piace questo eh, podcast che ho trovato eh, rispetto ad un argomento che stavo eh, eh, poi cercando, potrei metterlo tra i miei preferiti in modo da ritrovarlo. Torno indietro per farvi vedere le altre, eh, vado di nuovo in scopri. Ecco, e, ehm, e, e posso scrivere altre parole per naturalmente, tiro via il gioco, per eh, trovare degli argomenti o eh, altri che hanno pubblicato dei podcast relativi a un mio interesse. Posso, anche eh, se, eh, se voglio, eh, invitare qualcuno che ha qualcosa da dire o condividere il podcast vado ma non mi interessa fare questo in questo momento ma vado voglio andare a vedere la, eh, gli altri eh, tasti cioè le altre opportunità che mi eh, dà questa applicazione Ritornando nell'interfaccia di Scopri. Vedete che uh, trovo a Music Talk, uh, creazione del tuo podcast, episodi usando gli strumenti di Anchor, fatto con Anchor, Amplifying, uh, amplifying uh, Black vo Voice, eccetera. Fantastiche idee per il podcast. Cioè posso quindi. Con scopri andare a scoprire le cose che eh, mi interessano. Poi eh, ho, come vi dicevo prima, la possibilità di vedere il tuo podcast premendo sul mio podcast con tutti eh, gli episodi di podcast registrati. Posso, poi andando nel più strumenti, più strumenti di strumenti. E facendo proprio sul più, creare un nuovo podcast. Faccio sul più, ok. E posso iniziare la, a questo punto la mia registrazione premendo sul tasto registra. Volevo registrare. Un altro episodio sull'avatar, eh, quindi premo adesso su registra e inizierò la registrazione vera e propria. L'avatar è la rappresentazione grafica di una persona simile o dissimile, potrebbe rappresentare una idealizzazione di sé una visione, un'incarnazione in simulacri umani o animali. Oh, ho fatto stop, voglio ora aggiungere um, una aggiungi musica di sottofondo, clicco su aggiungi musica e vado a cercare quindi potrei cercare anche nella casella cerca ne prendo uno qualsiasi prendiamo sentiamo picot teniamo questo quindi ho aggiunto eh, pic eh, pic eh, picot eh, al mio eh, podcast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 Potrebbe rappresentare una idealizzazione di sé, una visione, un'incarnazione in simulacri umani o animali. Ok, vado ora, vabbè è venuto come è venuto perché eh, nella trasposizione sul computer è così... Poi andiamo a salvare, in salva, ok, mi dice come si chiama questo segmento, quindi aggiungi all'episodio, eh, eh, eh, quindi questo segmento lo chiamo avatar ad esempio, rappresentazione, Ecco, e uh, quindi eh, aggiungi all'episodio, vado ad aggiungere eh, questo fatto. Ehm, vado ad aggiungere eh, una registrazione all'episodio. Ecco, mi sta elaborando quindi l'avatar rappresentazione. Ci vuole un attimo dipende da poi dalla dalla rete dalla velocità della rete e vedete che eh, eh, ho ottenuto la mia registrazione che andrò eh, poi a pubblicare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 Se vado ora nei a tre puntini, ho la possibilità di modificare la musica di sottofondo se voglio, modificare l'audio, rinominare questo segmento oppure di eliminare l'episodio, le, potrei voler modificare, ad esempio, l'audio: questo audio, e uh, togliere un uh, quel pezzettino all'inizio che. Um, mi dava, mi dava noia e, e quindi potrei eh, agendo su aspettate che faccio ecco con dividi potrei ecco togliere un pezzettino ma dopo lo farete in modo accurato eh, quindi clicco su dividi e mi dice riproduci da eh, qui e quindi oh, rinomina riproduci da qui riproduco da qui ok ecco propria quindi no, vedete la che la ho presentazione ho anche propria. vado a salvare eh? sì. ecco eh, mi, mi eh, vedete che eh, mi dà la possibilità di avere quindi l'avatar rappresentazione eh, quello che ho modificato e l'avatar rappresentazione originario quindi ho eh, sicuramente a disposizione tutti e due i file in caso volessi eh, recuperare quello che avevo fatto vado ora in pubblica ok, eh, darò un titolo all'episodio e una descrizione all'episodio ho scritto quindi nel titolo dell'episodio rappresentazione con l'avatar e nella descrizione del, dell'episodio ho scritto come ci si eh, rappresenta vado in fatto e eh, vado eh, beh, poi a compilare le altre le, le altre voci stagione mettiamo che sia eh, mettiamo 10 eh, su, eh, poi eh, successivo mettiamo l'episodio 3 tanto per mettere il numero dell'episodio fatto pubblica ora ecco e questo è il mio eh, quindi eh, podcast eh, pubblicato, posso condividere questo episodio ma non eh, lo condivido perché eh, penso di poterlo rifare meglio eh, nel, nei social, eh, copiare il link da condividere eh, oppure eh, anche eh, come vedete eh, giustamente nei eh, social. Eh, questo eh, quindi è eh, molto interessante da utilizzare, potrebbe essere ne, sicuramente eh, molto utile per gli studenti e molto eh, eh, allettante da utilizzare per loro. Posso aggiungere altri episodi, poi vado nel tuo podcast e vedete che mh, nel podcast trovo la rappresentazione eh, con, eh, con l'avatar. Ok, quindi l'avatar rappresentazione potrei anche eh, eh, così fare altre operazioni, eh, vedete, mh, su eh, di quindi eh, registrazione di altri di altri episodi. Arrivederci. A dire il vero. Adesso andiamo a vedere un'altra cosa. Cioè se clicco sui tre puntini in alto del, eh, dell'episodio che ho appena registrato, tre puntini in alto. Vedete che ho la possibilità di aggiornare i, i eh, dettagli dell'episodio, di annullare la pubblicazione e di eliminare l'episodio. Mi interessa aggiornare i dati dell'episodio, i dettagli dell'episodio. Clicco e ehm, una cosa che prima dovevo dirvi di fare è quella di cambiare magari la... Eh, la, la foto e quindi l'immagine che mi rappresenta questo eh, episodio di podcast quindi clicco sulla eh, ehm, eh, eh, penna e ho la possibilità di scattare una foto eh, o di scegliere una foto esistente, vado a sceglierne una qualsiasi tanto per ehm, che è presente sul mio computer, tanto per farvi uh, vedere uh, le, questa operazione, ad esempio scelgo questa, questa posso anche uh, naturalmente modificarla, ridurla, eccetera, o scalarla e, um, e, e, e do l'ok. Okay. Quindi vedete che uh, uh, ora l'immagine uh, del mio uh, uh, podcast, episodio nuovo, è stata uh, messa nell'episodio al posto di quella generale del mio podcast. Vado in salva le modifiche e uh, quindi vedete che è tutto eh, perfettamente riuscito ritorno mh, indietro al tuo podcast ad esempio il tuo podcast in basso ecco e ehm, come vedete ho gli episodi sono nel, negli episodi e vedete che tra gli episodi c'è cioè l'episodio nuovo rappresentazione con l'avatar questo e eh, posso cliccare e sentirlo come eh, abbiamo fatto prima adesso lo fermo proprio. ecco, queste eh, sono le indicazioni minime per poterlo utilizzare eh, da ehm, cellulare vi dico che c'è l'applicazione, La, l'app, tanto per eh, Android che eh, per eh, eh, iOS.